Se vogliamo aver successo nella vita dobbiamo fare una sola cosa più importante degli altri e non è importante avere una macchina, una bella villa, fare delle ferie tutti gli anni, avere il conto corrente pieno di soldi, ma nella vita la cosa più importante da fare sono tre. Essere felici di quello che si ha, essere felici tutti i giorni e non essere costretti a fare quello che gli altri ti indicano da fare, liberi, di scegliere cosa è giusto per noi. L'importante è essere felici di quello che hai e di quello che sei tutti i giorni. Il mio nome è Vitu Quaviva. Nel 2011 mi sono lanciato nel vuoto lasciando il lavoro convenzionale. Come imprenditore ho dato vita a diverse attività. Da un anno a questa parte ho deciso di divulgare a milioni di persone la mia conoscenza, la mia esperienza la voglia di curiosità di comprendere la vita. Secondo punto, vivere sereni, essere felici di riuscire, seduti a un tavolo per esempio, e mangiare con degli amici e godersi il momento di quello che stai mangiando al ristorante o a casa, ma godere in quel preciso momento di cosa stai facendo, l'importanza di condividere il bere il mangiare senza pensare oh, devo pagare devo fare ancora questa cosa eh, non, a fine mese non ci arrivo il mio figlio no vivere sereni e godersi l'attimo per attimo momento per momento il terzo punto importantissimo è crescere costantemente e svilupparsi per la propria vita nella propria direzione un esempio un albero piccolo in un bosco dove ci sono i giganti non riceve luce quindi muore quindi anche noi altri se non ci evolviamo non emergiamo, non cresciamo con costanza siamo alla pari degli altri ma ci mettiamo sotto gli altri non riceviamo abbastanza luce e quindi come un albero moriamo sicuramente ti stai dicendo è facile per te facile parlare là di dietro una telecamera Vorrei vederti nella tua vita. Io posso capire che tante persone si trovano in una situazione di dire ho perso lavoro, non ho denaro, non so come portare avanti la mia famiglia. Ma se piangi in continuazione sui problemi non trovi la soluzione. Quindi il mio intento è alzati e inizia a evolverti, inizia a crescere, inizia a pensare cosa è importante per te i tre punti che ti ho elencato. Essere felici della propria vita, vivere serenamente di quello che si ha e crescere costantemente ogni giorno. L'insegnamento che ti voglio dare è il sistema, ciò che ci circonda, la società. Lavorare per avere denaro. Bisogna indebitarsi per avere una casa. Bisogna, bisogna. Ma ci siamo dimenticati i principi morali realmente ci rende felici la famiglia fare una passeggiata mangiare una pizza con gli amici e anche dal momento che non hai soldi a sufficienza per mangiare una pizza la puoi dividere con tre persone l'importante è che siano quelle persone che ti rendono felici e sereni non ha importanza di avere tanto l'importanza è godere di quel poco che si ha tante persone si arrendono facilmente per ogni minima cosa mollano tutti fanno un lavoro che non gli piace una statistica che ho letto è che più del 90% delle persone in tutto il mondo sta facendo un lavoro che non gli piace una cosa ti sto chiedendo quello che ho detto all'inizio alzati e inizia a evolverti per tuo, la tua crescita personale la domanda che ti faccio è cosa stai aspettando? sei troppo stanco? non dormi abbastanza? non hai abbastanza energia? o ti stai nascondendo dietro la scusante. Ma io non ce la faccio. Io non ho tempo. Io non sono all'altezza. Ti posso soltanto dire come ho fatto io nella mia vita. Anche a me capitano continuamente questi momenti bui. Nel mio percorso di vita è capitato diverse volte di trovarmi solo, di aver perso una famiglia, di aver perso dei genitori, di aver perso tutto ciò che avevo creato nell'arco di 10-15 anni. Esistono momenti di disperazione fanno parte della vita, non sono una macchina, sono un essere umano pieno di sentimenti. Quindi ci sono gli alti e i bassi. Quindi bisogna godersi quando ci sono gli alti e bisogna go non godere, bisogna ponderare i momenti dei bassi e ottimizzare anche quando c'è la, la parte bassa. I consigli sono ben accetti. Se hai la fortuna di avere un amico che ti dà una pacca su una spalla e ti dice dai che lo facciamo insieme. Proviamo a metterci in gioco, non allontanare queste persone, non allontanare queste persone che in questo momento ti tengono la mano per tirarti fuori, anche solo per un momento. Quel momento potrebbe essere importante, potrebbe essere di vitale importanza per tirarti fuori, per venire fuori da quel momento buio. Ascolta, ascolta il tuo cuore, ascolta la tua mente e inizia a essere felice e serene di quello che hai. Finché vivi significa che hai modo di emergere. Guarda ogni giorno una pianta fuori, un fiore, un animale, un'ape. Noi esseri umani distruggiamo il loro mondo, eppure loro si adattano, cercano di sopravvivere, portano alla comunità al loro essere, la felicità di quello che devono fare. Noi abbiamo sicuramente uno scopo nella nostra vita. Cosa dobbiamo fare nella nostra vita? Abbiamo sicuramente un'idea di dove vorremmo arrivare. Quindi cosa aspetti? Alzati, datti di fare. Non ci riesci, ti mancano le competenze, studia. Non sei in grado di fare una cosa, chiedi aiuto. Fatti dare una mano da qualcuno. Non hai il del denaro? C'è sempre una soluzione. A ogni problema c'è sempre una soluzione. Se tu ti butti e ti lasci trasportare da questa discesa, la discesa è senza fine. Come la salite senza fine. Non, non c'è un fine. Ci siamo noi che ci diamo dei limiti una cosa è certa la morte quello che tu stai facendo in questo momento a non reagire a non alzarti a non darti quella spinta giusta di dire io ce la posso fare è facile pensare che uno che ha successo che è là in alto prendiamo gli attori o persone che hanno delle grandi aziende ma pensi che sono nato con quella camicia pensi che non hanno avuto dei problemi vatti a leggere una storia di qualsiasi personaggio famoso vedrai che sotto nella loro povertà, nei loro momenti bui, hanno vissuto per strada. Non avevano forse il pane per mangiare questa sera. Non avevano una famiglia perché avevano perso tutto. Si sono rimboccate le maniche, hanno iniziato a utilizzare il loro talento e hanno iniziato a ponderare cosa devono fare oggi, non domani. Oggi. La cosa più importante è oggi vivere sereni e essere felici e godere di quello che si ha. Nei miei momenti bui quello che mi ha dato modo di reagire è fare qualcosa per gli altri. Mi sembrava uno spreco non utilizzare il mio talento a servizio degli altri, ma innanzitutto devi usarlo per te stesso. Una cosa che ci dimentichiamo è usarlo per te stesso. Quindi mi sono alzato, ho iniziato a pensare cosa devo fare per me, ho iniziato a pensare dove voglio arrivare, come ci devo arrivare e cosa sono quelle cose che mi mancano per arrivare là. E quindi mi sono andato da fare, sbagliando. Sicuramente, bisogna sbagliare per capire che quella cosa non è giusta. E se un, una persona ti dà un consiglio, ascoltalo. Probabilmente non è giusto per te, ma prova il consiglio che ti ha dato. Sbagliando potrai analizzare cosa è giusto per te. E se non ti metti a studiare, voler emergere, tu rimani in questo sistema del bisogna lavorare, per avere dei debiti, per comprarmi una casa, per comprarmi una macchina, per farmi delle ferie. Mentre se pensi, io voglio emergere e vivo con quello che ho, e sono sereno perché intorno a me ho persone che mi vogliono bene, perché io creo felicità, allo stesso modo creai magnetismo, gravità, creerai qualcosa di importante per te e per gli altri. Quindi cosa stai aspettando? Spegni questo video e dati da fare immediatamente per e levarti a essere una persona migliore, essere per te stesso una persona di successo. Quindi se il video ti è piaciuto, commenta. Sono felice di sapere cosa ne pensi del mio video motivazionale per te e quando avrai raggiunto il tuo successo scrivi qua sotto per gli altri quanto è importante questo video che ti ha dato quell'attimo di motivazione. E se oggi hai preso spunto e ti sei dato da fare, scrivilo comunque, non è per me. Sarà per gli altri che anche tu darai modo e motivo per alzarsi e, e fare qualcosa, qualcosa di importante. Qualcosa di importante per la società, ma soprattutto per noi. Essere felici, essere sereni ed essere compiaciuti del nostro essere. Vi voglio bene, un caro abbraccio da Vito Poiva. Ciao! Ciao! 3. Allora.